Ciao sono Luca di Mr. Gadget, oggi voglio presentarvi un prodotto molto interessante, si chiama Pocket Talk S. Ecco dunque Pocket Talk che è uno degli oggetti più curiosi tra quelli che ho provato di recente è diventato più piccolo rispetto al modello precedente. C'erano prima due pulsanti, uno per ogni lingua, adesso invece un singolo pulsante. Eh, in questo modo eh, potete scegliere la direzione della vostra conversazione oppure semplicemente eh, quando iniziate a parlare a questo dispositivo è sufficiente che voi eh, diate indicazione, ad esempio dicendo italiano e poi eh, cominciate ad utilizzare la vostra lingua, no? Ad esempio, ciao come stai? Hello, how are you? In questo modo, vedete, c'è una traduzione, ma questa frase è molto semplice. In realtà, quello che è molto interessante è anche il fatto che eh, Pocket Talk è in grado di eh, gestire anche eh, dei contenuti eh, gergali. Adesso, mh, fate finta di non sentire quello che io sto dicendo, ma ad esempio ho visto una ragazza molto gnocca al bar di cui vorrei il numero di telefono I I would like. vedete come si è riuscito a tradurre anche il termine che non è esattamente il più politically correct che si possa uh, pensare ma quante sono le lingue uh, tra cui uh, scegliere se voi uh, scorrete l'elenco da pashtu, persiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, samoano, sindi, singalese, slovacco, sono oltre 70 le lingue che eh, trovate i diversi tipi di inglese, haitiano, gallese, galiziano, frisone, eh, filippino, ebraico, croato, cinese, eh, ceco, eh, catalano, cantanese, bielorusso, eh, vedete c'è veramente la, la, la qualunque. Qui rimangono le linee ad esempio più eh, utilizzate, io eh, ho messo ad esempio eh, l'inglese, potete fare anche la parte eh, inversa, no? So how are you, how are you doing? stai come stai quindi eh, questa possibilità di tradurre in tempo reale che vale anche per eh, cartelli per eh, indicazioni come eh, menu qui vedete c'è il riconoscimento automatico della lingua attraverso la fotocamera basta inquadrare una scritta per eh, ottenere la eh, traduzione avete poi un'altra possibilità eh, che è quella eh, della della conversione di unità di misura, no? potete scegliere l'unità di misura da convertire, anche qui vale esattamente come per le lingue, potete tenere le conversioni più frequenti di cui insomma, siete protagonisti e poi andare invece all'utilizzo delle svariate unità di conversione che potete trovare invece nel menu completo, non solo perché eh, avete all'interno anche di questo eh, menu la gestione della connessione al eh, wifi eh, la possibilità nel caso in cui inseriste una eh, vostra sim eh, vedete c'è uno slot sim che eh, trovate in eh, questo punto di inserire il vostro apn perché perché quando voi comprate Pocketalk S per due anni avete un abbonamento che vi permette di utilizzare tutte le funzioni in tutto il mondo senza bisogno di wifi passati due anni potete scegliere se Diciamo aggiornare il vostro abbonamento oppure se eh, prendere eh, la vostra SIM, inserire la vostra SIM nello slot e usare un vostro piano dati. In alternativa potreste semplicemente utilizzare questo oggetto anche quando c'è eh, solo il WiFi. Eh, si collega attraverso un connettore USB Type-C molto semplice da usare, pulsante d'accensione e volume rocker su eh, questo lato, oggetto estremamente leggero ed estremamente eh, funzionale, eh, vi devo dire che eh, veramente è un eh, prodotto molto molto interessante soprattutto per voi che viaggiate. Avete visto dunque Pocket All è un prodotto veramente molto, molto interessante, un oggetto che soprattutto per voi che viaggiate, che amate raggiungere magari posti esotici e che non avete la conoscenza di tutte le lingue del mondo, troverete sicuramente eccezionalmente eh, comodo. Io ad esempio l'ho segnato a mio figlio nell'ultimo eh, viaggio in diversi paesi in giro per il mondo, nelle località eh, dove c'erano lingue che lui non conosceva, per insomma, rendergli più facile l'interazione con le persone, la soluzione anche dei piccoli eh, problemi quotidiani. Pocket Pocketalk S è veramente un prodotto strepitoso e diciamo che il prezzo di 299 euro li vale veramente tutti.